Ciao, sono Marco. Sono a spasso col fedele amico a quattro zampe. Abbiamo terminato la corsetta mattutina e ci sentiamo molto molto bene, soprattutto io. Lui potrebbe ricominciare da capo e fare altri due giri volendo senza alcuno sforzo. Io sicuramente no. Questa mattina voglio fare ancora una volta una pillola, piccola pillola di formazione off-road. E questa pillola viene tratta da una esperienza realmente vissuta, che poi, se sappiamo trarne il giusto significato, queste esperienze vissute direttamente eh, possono avere degli ottimi significati e a me piace anche scoparli e condividerli con te. Ho incontrato non molto tempo fa una persona che non vedevo da tantissimo tempo, ma veramente tanti tanti anni, e alla semplice domanda come stai eh, non l'avessi mai fatta. Mi ha riversato nelle orecchie qualcosa tipo un quarto d'ora di eventi e accadimenti, tutti quanti espressi con accezione negativa, un po' come a dire ho un sacco di problemi. Dopo, sì, diciamo un quarto d'ora, ma probabilmente anche di più, questa persona si è degnata di dirmi: Ma tu come stai? <ride> è stato straordinario. Eh, ho ha detto, guarda, io più o meno tutto quello che è accaduto a te è accaduto anche a me, solo che io la chiamo vita. Non, per me non sono problemi. Signori, è questa la realtà. È questa. Le uniche persone che non hanno quella tipologia di problema sono al cimitero. È pieno così di persone che di quei problemi non ne hanno più. Tutti quegli altri che sono ancora in corsa, alcuni li chiamano problemi, altri faccende della vita. Non sono problemi, è la vita. Non vuoi vivere quelle problematiche lì? Suicidati, cosa vuoi che ti dica? Forse è il passo più breve per non averne più di quei problemi. E poi oltretutto, parlare per così tanto tempo con una persona che non vedi da tantissimo tempo delle tue situazioni personali. Guarda quanto si è allontanato King. King? Insomma ti dicevo, parlare per così tanto tempo senza interessarti di me è un atto di eh, scortesia e di, come, qual è il contrario di eleganza? Ineleganza diciamo, e di assoluta ineleganza, non si fa. È scortesia, è un atto scortese. La cortesia è quando ti interessi dell'altra persona. Se non te ne interessi, se te ne freghi e pensi soltanto al tuo egocentrismo, riversando nelle orecchie dell'altra persona soltanto problematiche, bene, eh, quello è veramente un atto di ignoranza. Non si fa, non si fa, è scortesia. Quindi, caso mai ti dovesse capitare eh, che qualcuno fa quello che ha fatto anche con me, lascia parlare, non c'è problema. Dimostrati più signore, eh? e poi saluta con, con cortesia io mi auguro di esserti stato utile con questa pillola chiamiamola di formazione come preferisci non credo che sia formazione questa qui credo che sia semplicemente la condivisione di un pensiero eh, scaturito da un'esperienza realmente vissuta a me non resta che salutarti vado a recuperare il fedele amico a quattro zampe che questa mattina è di un vispo incredibile ha un'energia allucinante bene, ti saluto sperando veramente di esserti stato utile e con un abbraccio ti saluto con un abbraccio caldo umido molto sudato ma molto molto affettuoso ciao